A proposta di Lega, uh, in questi ultimi giorni c'è stato un po' di movimento, uh, dentro la Lega anche per uh, quell'articolo che mi sembra abbia pubblicato Panorama, uh, sull'anima nera della Lega, <ride> la moglie di, di Bossi, sì. mi racconti un po' che cosa è successo? E allora Panorama, edito dal Presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, ha attaccato la moglie, del suo principale alleato, il suo amico Umberto Bossi, con un articolo in cui c'era questa, questa eminenza grigionera, la moglie di Bossi, tra l'altro siciliana, che pare abbia ma, avuto un controllo sempre maggiore del, del marito, marito che come sappiamo tutti è diciamo, malato da tempo, ma che ultimamente ha avuto anche diversi acciacchi fisici, tra problemi un occhio e una caduta eh, diciamo, rovinosa che gli ha portato alla frattura. E quindi cioè, quanto più Bossi ha difficoltà di tipo fisico o proprio a gestire se stesso, quanto più l'eminenza grigionera emerge e determina la linea della Lega, questa è la ricostruzione di Panorama, una ricostruzione che ovviamente alla Lega non è piaciuta per due motivi, prima perché ha freddo, cioè totalmente senza una ragione, cioè, non, non c'erano stati dei, dei momenti, degli episodi, dell'attualità dell politica tali da poter giustificare il fatto di, di mettere in mezzo la moglie, che cioè, fino al giorno prima era assolutamente irrilevante dal punto di vista mediatico, e in secondo luogo… Diciamo, loro, a differenza nostra che siamo tutti un po' precisi e abbiamo paura di esporci la Lega ha ben chiaro chi è l'editore di Panorama e ha detto che il, pre il Premier deve riferire Inve quindi spostando la questione da, da una questione di tipo giornalistico a una questione di tipo politico come è, è giusto fare secondo me mentre noi, diciamo, chi vota centro-sinistra mi aggiungo tra, tra di loro è sempre un po' così, ha sempre un po' paura di dire qualcosa in più di mostrare invece i, i rapporti di causa effetto tra editore televisivo, editore eh, diciamo, giornalistico e, e, e politico. Beh, Comunque il rapporto c'è per forza, no? Eh sì, ma adesso è chiaro, per, per troppi anni non è, non è stato così chiaro, è stato sempre oggetto di timidezze, di, appunto non si è mai votata la legge su conflitto di interessi, dico cos'è abbastanza ripetuto, però è evidente che il problema non è stato sentito come cruciale nella gestione dell'economia e della politica italiana. Invece in questi ultimi anni, con un mix di legge personam, uh, macchine del fango, gente che deve mettere via i, cioè, i, propri, i propri averi dalla RAI e così via, eh, cap si capisce bene che la, la questione è proprio il cuore del berlusconismo e che è stato sbagliato non affrontarlo direttamente subito. Senti, ti vorrei chiedere, um, si potrebbe dire che con questa ondata di intercettazioni, dichiarazioni, ehm, ehm, probabilmente quella che è l'impalcatura del berlusconismo, chiamiamolo così, stia sgretolando. Che cosa ne pensi di queste ultime notizie, novità? Allora, l'impalcatura del berlusconismo stava sgretolandosi per via politica principalmente, nel senso che Berlusconi per, ha una maggioranza da, da dicembre che si basa sulla sull'offerta di posti e favori a politici diciamo, presi da un po' da tutte le parti in cambio appunto di questi favori. Quindi la maggioranza che politicamente non esiste più, um, non esiste più neanche nel paese, nel senso che non c'è assolutamente una maggioranza italiana pronta a votare Berlusconi, non lo è, era già falso più di un anno e mezzo fa, lo è ancora di più adesso. Quindi diciamo, lo sgretolamento nasce per via politica. È indubbio che un Presidente del Consiglio che si pone in situazioni diciamo, uh, di illegalità vera o da accertare ripetutamente non sarebbe sopravvissuto in nessun altro Stato nel mondo, eppure da noi c'è. Quindi, diciamo, volendo vedere il lato positivo di Berlusconi, è vero che si sta sgretolando, ma è anche vero che altrove non sarebbe, non sarebbe qui. Quindi uh, è un processo nat naturale anche questo, un processo comunque, cioè, ha uh, pur sempre se 75 anni Berlusconi che compiere il 26 settembre e il cioè, suo declino ci sarebbe stato comunque forse un po' più lento, forse un po' meno doloroso per lui, uh, però è ovvio che se perdi pezzi di maggioranza come è caduto confini e ti metti nei guai per i fatti tuoi con tutte quelle cose che stanno emergendo adesso dalle inchieste, è chiaro che, alla cioè, fine, che, comunque, in cui Berlusconi ha avuto il suo peso, cioè, autoresionistico, non indifferente. Um, credo che tu abbia visto uh, l'intervista di un paio di giorni fa a Terri De Nicolò. Certo, che sì, ho anche scritto un pezzo su Valigia Blu. sull'argomento. Voglio sapere che cosa ne pensi. Io guardo di queste dinamiche con grandissima attenzione e serietà, talvolta, mi prendo anche in giro i miei amici, perché mi metto lì davanti a queste interviste con il taccuino, mi segno le frasi e provo a trasformare questi, questi episodi in analisi, vere e proprie. Io infatti ritengo che quell'intervista sia assolutamente straordinaria e illuminante nel descrivere un sistema di potere, un'antropologia del sistema di potere berlusconiano nei suoi dettagli. Cioè, Teresa Nicolò ha detto quello che eh, lei, le persone che stanno accanto a Berlusconi e forse lo stesso Berlusconi pensa del mondo che gli sta attorno. Ha detto cose chiarissime. Ha detto che per il successo uno deve essere pronto a tutto, uh, che la bellezza è, un, è una competenza, cioè, essere belli è un valore spendibile sul mercato, che se si racchia quindi te ne devi stare a casa, quindi diciamo, la bellezza come criterio di selezione e di merito. Ha detto che se sei onesto non hai nessuna possibilità di emergere e di fare successo, che quindi diciamo, il successo deve andare di pari passo con l'illegalità. Sono delle, proprio delle, del, dei pilastri di un sistema. Non, non è solamente il suo personale, è un sistema politico, io ho definito antropologico nel mio articolo, perché penso che siano questioni e pensieri condivisi da una parte di Italia ben superiore a quella che noi spereremmo sia. Uh, abbiamo letto appunto ondate di persone uh, che si sono arrabbiate moltissimo per queste uscite da, da Nicolò, ma secondo me c'è una parte non, non minimale della, della popolazione italiana che in silenzio, senza dire nulla, avrà pensato e però le ha ragione. E finché continuiamo a pensare che appunto le, le parole di una escort o di una prostituta, perché dovremmo imparare a chiamare le cose col loro nome, le parole di una prostituta, eh, siano squalificanti proprio solamente perché detto una prostituta, faremo un errore gravissimo, cioè ci lasceremo prendere dai, dai pregiudizi dagli stereotipi. Cosa che, appunto, noi non ci possiamo permettere assolutamente il lusso di fare. Quindi... Uh, piuttosto de, di quell'intervista colgo il lato illuminante di una persona che conosce fin troppo bene il sistema politico italiano perché averlo frequentato molto da vicino, per essere stata in mezzo a dinamiche di potere molto forti e molto pericolose e quindi tratterei appunto questo tipo di intervista con il massimo rispetto e deve essere quell'intervista più che una fonte di rabbia, una motivazione per chi la pensa diversamente per mettersi appunto in impegno, costruire una società più giusta Migliore, in cui quello che era di Nicolò raccontato venga spazzato via nel più breve tempo possibile pensi sia possibile? sì, sono assolutamente fiducioso un ottimista insomma sì, fiducioso nel senso che eh, appunto tu appunto prima parlavi di una certa stanchezza generalizzata dell'Italia. Io penso che quella stanchezza si possa trasformare facilmente in energia laddove ci sia un progetto politico, sociale, culturale, chiaro. Uh, L'Italia non ha voglia di, di stare a fare guerra perpetua, sono, si sentono in guerra già da diversi anni, soprattutto quelli che non, ha, non amano Berlusconi. E penso che ci sia molto più voglia di costruire. Eh, modelli, regole e valori che siano condivisibili dalla da, da maggioranza degli italiani, cioè una fortissima area cattolica che silenziosamente sta digerendo tutto lo schifo che sta arrivando da quella parte, che non vede l'ora di essere coinvolta in progetti appunto positivi, eh, che non, non tanto ideologici, non tanto che hanno a che fare con la destra e con la sinistra, ma che abbiano a che fare con, con, la, con la giustizia, che è un concetto molto vago allo stesso tempo però molto chiaro. Chiarissimo, senti, eh, per passare all'ultimo argomento che volevo affrontare con te, eh, ti vorrei chiedere qual è la situazione al momento ehm, degli immigrati sia in Puglia che in Sicilia. Allora, noi da noi in Puglia abbiamo avuto un paio di momenti difficili, prima Manduria, eh, tra Manduria e tra la, la provincia di Brindisi tra Ori e Manduri in particolare, dove appunto ci sono stati fughe dal, dal centro temporaneo, dal, dal CIE, tra l'altro un, un centro che è stato costruito in fretta e furia senza alcun preavviso da parte di, del ministro dell'interno nei confronti della popolazione locale, quindi è stato vissuto come una, da un certo punto di vista come una forzatura nei confronti del territorio pugliese, però ai pugliesi devo riconoscere un, un straordinario esercizio di tolleranza, perché appunto pur avendo ricevuto questa novità piuttosto improvvisa, e sono riusciti a non perdere la testa, così come eh, i migranti, pur essendo particolarmente arrabbiati e hanno tentato tutti in modi di scappare da quel, da quel centro, non hanno causato particolari disagi. C'è stato un altro problema invece eh, qui vicino, a Palese, un altro centro di identificazione ed espulsione, a un certo punto c'è stata una fuga, probabilmente organizzata da alcuni diciamo, malviventi locali, eh, non locali, malviventi delle, delle varie etnie che erano presenti lì, che erano finiti in Italia, appunto anche loro scappando, ma che avevano organizzato delle sacche di, di violenza e che hanno creato diciamo, una giornata di panico qui in città, causando diversi feriti sia tra le forze dell'ordine che tra i migranti. La situazione adesso pare calmata in Italia, mentre in Sicilia abbiamo assistito tra ieri e oggi a delle scene preoccupanti, preoccupanti sia per la violenza del, del, del, del, degli scontri, sia per la reazione dei, dei, dei politici locali che hanno detto cose diciamo, che boh, trascendono dalla, dalla comprensione e dalla, dalla tolleranza. Sentire il sindaco dire che era pronto a difendersi eh, barricandosi e che chiedeva a Maroni di espedere immediatamente 1.500 malviventi, sentire la vice sindaca oggi... Uh, dire che era pronto con i bastoni a colpirli, che erano tutti quanti dei criminali, eh, non fa altro che acuire ovviamente la tensione um, io non so come com si come si possa vivere in uno stato appunto di prigione perché il CIE sostanzialmente sono dei, dei carceri che diciamo tecnicamente provvisorio ma in realtà appunto non si sa mai quando si esce, in che condizioni si esce in una situazione di eh, libertà limitata con condizioni igieniche sanitarie inesistenti eh, per un, un periodo di tempo molto lungo, io non so come se si, si riesce a essere sereni, lucidi e se non si ha l'istinto che hanno avuto appunto, i migranti di uscire e provare anche la violenza che io non, però, insomma, non, non giustifico, però capisco lo stato di disagio non capisco invece l'assenza di comprensione da parte dei nostri amministratori locali in questi casi.